Okay, questo è un video che sto registrando di una cosa veramente assurda che mi è appena successa non so quando pubblicherò questo video, non so neanche se lo monterò o lo lascerò così raw in pratica ehm, oggi praticamente 13 agosto 2018 quando sto registrando questo video eh, internet funziona correttamente, qua sotto mi indica che è connesso e la cosa strana è che di solito quando mi si disconnette internet, a parte che qui appare un triangolino giallo e poi praticamente non funziona niente che riguarda internet, quindi roba tipo Skype, Twitter ad esempio lo apro così e non carica, come si può vedere, nonostante qui sia connesso e non c'è il triangolino giallo però c'è un'altra cosa che è molto strana in pratica ovviamente essendo quindi connesso al, al modem riesco ad entrare nel modem questa è la pagina del mio modem quindi 192.168.1.1 che um, ho modificato con ispeziona per eh, censurare l'IP e la password del wifi come si può vedere qui connessione da internet attiva infatti sul modem ho tutti i led verdi di solito quando si disconnette internet, questi due led di qua linea 1 e linea 2 diventano rossi e appunto qui appare connessione internet assente o una cosa del genere e, e qui appare tutto azzerato un'altra cosa importante è che come si può vedere qui se io ad esempio vado ad esempio su so, facebook per dire carica carica all'infinito youtube stesso, carica all'infinito, Reddit, non carica nemmeno, Twitch, eh, e altri siti di qua non vanno. Però la cosa strana è che Ludomedia funziona, quindi Ludomedia è un sito, come si può vedere qui funziona, sto navigando su Ludomedia, vado esempio della collezione, immagini, non sono pagine in cache perché Facebook ad esempio, come si può vedere qui, non funziona. Ludomedia funziona, posso vedere le notifiche, eh, posso andare nel forum, andare in qualunque pagina e funziona esattamente come se fossi su internet normale, Ludomedia funziona e la cosa strana è che anche Amazon funziona, se io vado su Amazon, ad esempio qui metto che so GTX, Nvidia, Tesla, P40 ad esempio, funziona, mi trova quello che deve trovare e, e funziona Amazon funziona. Twitch, non va. Reddit, non va. YouTube, non carica. Facebook, impossibile aggiungere il sito. Google, non funziona. Google.com, non va nemmeno. Gli unici due siti, almeno tra quelli che ho provato, che funzionano, nonostante apparentemente internet in questo momento non stia funzionando twitter ad esempio non carica nemmeno eh, telegram non carica nemmeno non mi carica neanche i contatti qui sotto mi dice che internet è connesso connected come si può vedere qui eh, via, via cavo youtube non va, reddit non va, twitch non va amazon funziona ed è anche veloce come si può vedere eh, proprio funziona correttamente Carica anche le immagini, posso anche zoomare Carica le immagini a risoluzione piena Esattamente come se fosse normale, normale Google invece non funziona, ricarica Ora la cosa strana che appunto evidenzio in questo video è, è o in questo momento Google è collassato Cosa che mi pare improbabile perché non ha senso, la cosa strana è, è questa appunto Il modem mi dice che è connesso, ho tutte le spie verdi eccetera Tutti i siti non vanno, YouTube non funziona, Facebook non funziona, Reddit non funziona Che so, Wikipedia Wikipedia funziona A quanto pare Cioè mi, mi ha caricato adesso la, la barra qua sopra, questa grigia altervista altervista ad esempio non va nemmeno wikipedia mi carica questa la, la barra qua sopra Hosted by EPA, e nient'altro se vado ad esempio che so su altervista.org eh, vediamo un po cosa posso provare più mm, boh. steam il sit sito di steam il sito di Steam funziona pure Ok, il sito di Steam funziona pure Apriamo Steam Apriamo Battle.net Battle.net non è connesso nemmeno Go online, connecting Non si connette nemmeno Il sito di Steam qua potete vedere funziona Sono sul sito di Steam in questo momento E funziona correttamente Ma Steam Sta provando a connettersi e eh, non si connette, come si può vedere qui non si connette quindi la, la, la cosa che voglio appunto dire in questo video che è molto strana è questa come mai alcuni siti funzionano altri siti invece non funzionano il modem dice che è connesso qua sotto dice che è connesso, cosa sta succedendo? internet sta morendo? ora, non so quando caricherò questo video sicuramente lo caricherò quando funzionerà internet e quando funzionerà youtube perché altrimenti non, non posso caricarlo ma in ogni caso lo caricherò sicuramente detto questo ragazzi è molto strano e... Ehm, non lo so stacchiamo qua il video sì, è già 6 minuti e 25 già abbastanza lungo quello che devo dire l'ho detto è un video molto interessante è il modem comunque per, per farvi vedere riesco anche a navigarlo Funziona quindi riesco a entrare nel modem, riesco a entrare anche nel hub, nel, nel router quello hub che uso io e funziona pure. Tra l'altro, si è anche preso l'IP riceve byte e invia byte perché internet parzialmente funziona, cioè il sito di Steam funziona come si può vedere qui. Uh, 14 euro. E Amazon funziona pure per qualche secondo motivo che so Wacom funziona, vedete, e Ludomedia funziona pure, quindi al momento ho questi tre siti, Ludomedia, Steam eh, e Amazon, mi funzionano, tutto il resto no, Google non funziona completamente. L'ultima cosa che voglio far vedere è la configurazione attuale, come si può vedere qui sono connesso via Ethernet, quindi via cavo, e nella configurazione via cavo... Ho tutto impostato su automatico. Voglio <coughs> vedere qui il DNS, il server DNS lo prende dal, dal modem, quello che uso tra il PC e il router effettivo. Posso provare un secondo a modificare questa cosa? Vediamo un po', proviamo andare ad esempio con la sottorrete .1.1 vediamo se cambia qualcosa ma perché poi tutto all'improvviso perché funzionava correttamente e poi all'improvviso ha spesso di funzionare identificazione vediamo se riesco a connettermi tramite la sottorrete .1.1 rete non identificata e non carica ancora niente Adesso non carica più neanche Ludomidia e gli altri siti Quindi era giusto come era impostato prima in, Lo tengo in automatico anche perché per il momento Non faccio più server fissi Come se vedere Ludomidia carica E Google non carica Una cosa che voglio provare è, Voglio provare anche a pingare ping ludomedia.it come si può vedere ping funziona correttamente ping google.com google.com non ha senso non ha senso o google è morto o non so io comunque per, quel, per questo video molto strano è tutto noi ci vediamo alla prossima. Non so quando caricherò questo video, quando funzionerà di nuovo internet correttamente. Ciao a tutti.